Buonasera e ben ritrovati a Klagenmauan TV. 118 stati accusano Israele e gli Stati Uniti d'America. Un tema ricorrente nei media occidentali è il dichiarato pericolo proveniente dall'Iran e il suo programma di armi atomiche. Nell'agosto del 2012, a Teheran, durante il sedicesimo vertice dei 118 stati non allineati, è stato firmato un documento con 688 punti che mostrano un pericolo ben diverso. Alcune richieste di tale documento sono indirizzate contro Israele e gli Stati Uniti d'America. Israele viene richiamato a cessare l'occupazione in Palestina e viene inoltre condannato per il suo arsenale atomico. Non ultimo, viene loro richiamata l'attenzione al fatto che lo Stato di Israele non abbia ancora firmato il trattato per il brocco delle armi atomiche e la non proliferazione nucleare. Mentre una delle accuse che cade sugli Stati Uniti d'America è la praticata politica siriana. Seppure questo documento non sia stato pubblicato da una qualsiasi frangia fanatica, bensì dai rappresentanti politici dei 118 Stati che rappresentano più del 50% della popolazione mondiale, al mondo occidentale una tale informazione viene taciuta. Potrebbe essere uno dei motivi principali Proprio il fatto che una parte dei punti d'accusa siano diretti ad Israele e agli Stati Uniti d'America